Ok, allora buonasera a tutte, a tutte le socie e anche alle amiche che si connetteranno si sono connesse che non sono socie. Eh, questo è il nostro, diciamo, ultimo webinar di, del mercoledì della scienza e tecnologia prima della pausa estiva. E abbiamo il piacere di avere come nostra ospite oggi e relatrice la dottoressa Silvana Salerno, che è stata ed è una nostra carissima amica mia di Giuseppina del Signore, collega Enea, ricercatrice Enea, medico del lavoro, esperta di igiene sul lavoro. E quindi posso lasciare la parola ad Angela Sole che introdurrà il seminario e farà le domande alla dottoressa Salerno. Allora, okay. buonasera a tutte. Saluto anch'io tutte le socie presenti a questo ultimo incontro di mercoledì della scienza e vi illustro brevemente l'argomento che andremo ad affrontare oggi, che è la salute della donna eh, sui luoghi di lavoro in ambito lavorativo, un argomento sicuramente ampio, profondamente attuale, variegato. E in quanto proprio la differenza di genere in ambito lavorativo ormai sempre più acuita sotto diversi punti di vista e sotto diversi aspetti. Quindi la dottoressa Silvana Salerno ci farà fare un viaggio, un percorso sia storico che attuale riguardo le condizioni sociali, culturali ed economiche eh, che le donne vivono appunto al lavoro e andremo ad affrontare per esempio il tema della disparità salariale, il minore riconoscimento di infortuni e malattie, professionali in ambito lavorativo soprattutto per le donne più che per gli uomini e il tema della prevenzione femminile. Affronteremo anche diversi altri argomenti per cui lascio la parola alla dottoressa Silvana Salerno eh, che ci illustrerà la sua presentazione. Allora grazie della parola, grazie dell'invito, eh, ringrazio la FIDAPA di Roma, ringrazio le amiche e colleghe Giuseppina del Signore e Patrizia Galeffi e anche Angela Sole per questa presentazione e eh, condivido lo schermo e iniziamo questo percorso. Eh, il, vediamo un po' se, ok, condividi. Allora, il titolo della presentazione è La salute delle donne al lavoro, alleggeriamo il carico. Eh, questo titolo nasce da una campagna europea che è organizzata proprio per quest'anno per intervenire e agire sulla prevenzione del carico in ambiente del lavoro, sia per i maschi che per le femmine, non è esclusivamente legato al, al genere, tuttavia nella presentazione vedrete come io rientrerò anche questo aspetto eh, secondo appunto in particolare il genere femminile. Eh, il, questo percorso nasce anche dalla mia partecipazione a un gruppo internazionale di cui poi vedrete volti e storie, perché è molto importante che gruppi di donne comincino a eh, lavorare, dare dati e intervenire su questo specifico tema che, come vedrete, vi farò vedere, è poco trattato malgrado la sua rilevanza. Iniziamo da ieri, il passato. Eh, è utile studiare il passato? Beh, i, la ricerca ci dice che sì perché solo attraverso il passato noi possiamo riconoscere alcuni aspetti dell'oggi alcuni determinanti dell'oggi che ancora come donne eh, ci riportiamo eh, dai, eh, da tempi lontani quanto lontani? Beh, qui iniziamo alla fine del, dell'Ottocento e eh, voglio ricordare il, i positivisti ottocenteschi, anche eh, quelli della scuola romana. Sarà anche un intervento un po' in parte anche romano centrico perché volevo proprio sottolineare il ruolo di Roma e delle sue scuole in questa presentazione perché eh, a livello nazionale anche questi contributi non sono valorizzati giustamente come dovrebbero essere e, adesso nella prossima slide parleremo di Charles Darwin in particolare ma la scuola romana vede come leader Giuseppe Sergi eh, il quale scriverà un saggio nel 1893 dicendo se vi sono donne di genio no perché le donne sono un uomo arrestato nello sviluppo senza intelligenza né morale e verrà seguito purtroppo da tutti gli antropologi positivisti dell'epoca anche grandi tra cui Cesare Lombroso e anche Paolo Mantegazza eh, vi cito anche Paolo Mantegazza perché poi scriverà un libro sulla sua mamma di cui parleremo successivamente una grande figura storica femminile ma malgrado questa presenza materna non riuscirà a rompere il, il gender gap continuerà a pensare che le donne comunque sono inferiori anche se avrà una mamma con una storia straordinaria di cui parleremo dopo il, eh, il problema di, eh, del gender gap e della, scusate, della differenza di genere nasce purtroppo anche con Charles Darwin nel senso che eh, Charles Darwin nell'origine delle specie eh, comunque sottolinea che la femmina è comunque un'intermedia tra franciullo e uomo e quindi questo positivismo nasce sin dalle sue origini purtroppo e quindi ci saranno da subito delle scuole di pensiero che eh, eh, sottolineeranno l'infirmitas sexus, cioè la donna in realtà è un essere umano però inferiore. E il, questa inferiorità porterà naturalmente, tra virgolette naturalmente, le donne... A eh, non avere gli stessi diritti, a prescindere anche naturalmente dal contesto socio-economico, a non poter studiare, non accedere ai licei e soprattutto non poter accedere all'università fino al 1867, anno in cui si laurea in medicina Ernestina Pepper, che è una donna tra l'altro nata a Odessa, che sarà la prima donna italiana a Firenze a laurearsi in medicina. Eh, qui vedete nel, nell'elenco delle lauree, vedete che poi vedranno progressivamente privilegiate alcune lauree piuttosto che altre. 140 vedete in lettere e solo 24 in medicina e chirurgia. Il, eh, quindi esiste un problema di accesso alla educazione. Alcune donne riescono, malgrado queste eh, difficoltà, a raggiungere eh, delle lauree in medicina tra queste la eh, conosciutissima Maria Montessori, conosciuta come nome ma poco conosciuta in realtà nel suo percorso personale, di cui poi accenneremo. Anna Kulischoff, eh, che anche lei si laureerà in Italia in medicina, e un'altra donna, questa non laureata, non potrà laurearsi ma riceverà un'educazione importante eh, perché verranno privilegiati i suoi fratelli che poi trasmetteranno un livello educativo a lei stessa e lei ne farà tesoro diventando una delle donne eh, importanti nella medicina del lavoro italiana. La situazione femminile delle donne era di carico, naturalmente questa donna centrale è una italiana che eh, lavora e smista gli stracci, è una bellissima fotografia molto famosa di Louis Hein, che è un sociologo fotografo americano che ha fotografato tantissimo anche le donne italiane emigrate negli Stati Uniti. Eh, intorno vedete la condizione minorile al lavoro, eh, il lavoro in agricoltura, la prostituzione che non era eh, vietata ed era un mestiere come tutti gli altri e eh, le donne che eh, si occupano di servizi come il, il lavaggio delle lenzuola e dei panni nel lavatoio, lavoro tipico eh, femminile. Anna Kulishoff nel 1890 comincia in un libretto che trovate anche online eh, Il monopolio dell'uomo a sottolineare la condizione della donna eh, in quel periodo. Soprattutto sottolinea alcuni aspetti che anche questi sono poco conosciuti e cioè che in realtà le donne avevano invaso le industrie perché con la nuova tecnologia non era più necessario avere forza fisica L'energia era passata nelle, nelle fabbriche e quindi con i, i nuovi macchinari ci volevano persone che avessero eh, non forza fisica ma capacità di gestire la monotonia e ripetitività e con questa eh, innovazione tecnica, con la rivoluzione tecnologica, eh, nasce anche il lavoro infantile nelle fabbriche, che sarà una piaga terribile nel, nell'Ottocento. Eh, la Kulishoff sottolinea che a parità con l'uomo la donna percepisce un salario inferiore, infatti sin dall'inizio la donna nelle fabbriche percepisce un salario inferiore, ecco qui nasce la diseguaglianza nel salario che ci porteremo fino ad oggi perché ancora oggi le donne hanno un 20% di salario in meno rispetto ai maschi e questo è un gap che è tutto ancora da risanare ed è eh, riconosciuto da tutti gli studi, da tutte le norme però non è stata fatta nessuna buona pratica per sanare questa eh, inferiorità che poi porta naturalmente ad, a far sì che la donna poi sia anche più povera eh, tra virgolette. La donna è un elemento tranquillo che non ricorre all'arma dello sciopero e eh, il, nessuna legge la protegge e ne limita lo sfruttamento, perché ancora in quell'anno non c'erano delle leggi specifiche. Il, successivamente... Eh, la Curishoff prende i dati eh, relativi alla, alla presenza appunto, eh, delle donne nei vari settori produttivi e scopre che ci sono molti settori produttivi in cui la maggioranza è eh, femminile. E questo di nuovo è molto importante perché queste maggioranze femminili in questi settori, quali la tessitura, il tessile, la seta, il cotone, la manifattura dei tabacchi, sono dei settori che ancora adesso sono femminilizzati. Ci sono moltissime donne che sono eh, in maggioranza. Anche qui la segregazione per comparti produttivi nasce anche da queste industrie che usavano manodopera quasi esclusivamente manodopera femminile minorile. e minorile. Essilia Maino Bronzini abbiamo detto non è una laureata, però capisce da subito anche grazie alla al suo impegno eh, per migliorare la condizione femminile, che bisogna intervenire nel mondo del lavoro e eh, è lei che farà la prima relazione sul lavoro delle donne eh, in un congresso milanese nel 1895. Quindi sarà lei che eh, diventerà l'artefice di uno sconvolgimento positivo eh, che darà eh, all'Italia un primato eh, che vi faccio vedere subito che è la nascita della prima clinica del lavoro nel mondo nel 1906 questo primato è riconosciuto a livello internazionale noi abbiamo avuto la prima clinica del lavoro del mondo grazie anche a Ersilia Maino Bronzini che viene riconosciuta proprio nella rivista Il Lavoro alla sua morte nel 1933 proprio Luigi Devoto, il fondatore della clinica un articolo che è un necrologio una benemerita della medicina del lavoro quindi non c'è bisogno di trovare altre tracce su questo e, ma qui voglio di nuovo ricordarvi la madre di mantegazza di, perché è curiosa sai, questa storia di un positivista che non riconosce la parità eh, femminile avendo una madre eh, laura solera mantegazza che è di ispirazione per Ersilia maino bronzini per anna Kulischoff e per tutte le donne che si impegneranno per la salute delle donne talmente importante che la stessa ersilia maino bronzini vorrà il suo, eh, che il la, la suo corpo venga sepolto nel famedio il famedio è la parte del cimitero di milano che ospita i grandi ecco Ersilia Maino Bronzini prima di morire riuscirà a far collocare Laura Solera Mantegazza nel famedio di, eh, di Milano eh, questo vi fa capire quanto questa mamma eh, di Mantegazza fosse eh, importante prima di passare oltre un altro primato italiano lo voglio ricordare è quello del primo trattato delle malattie da lavoro Bernardino Ramazzini Scrive il primo trattato del mondo in latino nel 1700, sempre da eh, illuminista eh, grande uomo, che eh, non dimentica le donne nella descrizione dei lavori e descrive anche i lavori che in quel periodo erano tipicamente femminili. Non ci sono ancora le industrie, ci sono lavori nei servizi, come le balie, le ostetriche, le lavandaie, ancora le tessitrici, quindi vedete che questo questo settore addirittura precedente al novecento e anche le vergini religiose e le suore. Maria Montessori, la terza, la nostra eh, grande e riconosciuta in tutto il mondo, conosciuta in tutto il mondo, eh, si laurea a Roma, è la prima laureata alla Sapienza di Roma nel 1898 e pensate che è alunna di Giuseppe Sergi, quello che ha scritto Se vi sono donne di genio, quindi è una donna che riesce a smarcarsi da un ambiente eh, fortemente ostile. Si scrive prima a scienza naturale, fa tutto un percorso pur di arrivare alla laurea in medicina. E vi sottolineo che molte donne a livello internazionale presero addirittura due lauree: prima una laurea in un'altra materia e poi la laurea in medicina, quindi alcune erano addirittura due volte laureate. E in, questo, in questo grafico eh, ricordo come i maestri elementari fossero nell'Ottocento esclusivamente eh, prevalentemente maschi. È solo nel tempo che le donne cominciano con la loro istruzione a occupare il ruolo di maestre che come sapete attualmente è un mestiere anche questo segregato in cui il 99% delle maestre elementari sono donne. Beh, interessante chiedersi perché? Allora eh, nasce in quel periodo perché eh, la maestra fu una delle prime professioni che venne accettata nella società, tant'è che il padre della Montessori voleva che lei facesse la maestra, ma Montessori grazie anche all'aiuto della madre riuscì a resistere a questa tentazione, eh, ma molte eh, donne pur di eh, andare avanti nelle eh, professioni decisero di impegnarsi nella scuola, direttamente nella scuola. La stessa Montessori è importante perché venne invitata poi a un convegno internazionale dove riportò la condizione del lavoro in miniera dei bambini. Siamo anche in un problema di lavoro minorile in Italia, dove ci sono i Carusi che lavorano nelle miniere di Zolfo in Sicilia e la stessa Montessori si farà portatrice delle eh, condizioni di lavoro eh, drammatiche di donne e bambini nelle miniere. Eh, contemporaneamente non esistevano solo le miniere ma eh, esistevano anche delle minori che lavoravano nelle sartorie. Milano era già città della moda e esistevano eh, molti negozi di sartoria dove queste piscinine eh, lavoravano per pochi soldi lavoravano più di dieci ore al giorno portavano degli scatoloni pesanti e spesso dovevano andare a casa eh, dei eh, datori di lavoro per fare e svolgere i servizi domestici Ersilia Maino Bonzini che fonderà l'Unione Femminile a Milano sosterrà fortemente il primo sciopero che noi ricordiamo per il miglioramento delle condizioni di lavoro eh, delle donne minori in Italia nel 1902 eh, a Milano. Queste piscinine, eh, questa è una nota diciamo di costume che voglio sottolinearvi, so, vennero poi riprese in una canzone che si chiama La Piccinina. Forse se ve la canto Oh, bella piccinina che passi ogni mattina e sgambettando lieta tra... ecco questa che è una bella canzone allegra in realtà parla del duro lavoro di queste piscine dove c'è anche il riferimento allo scatolone che loro portano quindi anche questo è un eufemismo diciamo delle condizioni di lavoro delle donne e delle piccoline e basta che vi leggete il resto della, della canzone per capire dove ci collochiamo no, in termini di eh, differenza diciamo di genere. Il 18 marzo nel 1902 finalmente in Parlamento eh, viene varata la prima legge sulla salute delle donne al lavoro dove Angelo Celli, eh, noto malariologo sempre della scuola romana ringrazia formalmente Ersilia Maino e Anna Kulishov per il loro eh, impegno per aver portato la prima legge in Parlamento che viene varata il 10 giugno e limiterà a sole 12 ore al giorno il lavoro femminile, darà un mese eh, non pagato però di astensione dal lavoro e creerà eh, l'ispettorato eh, nelle fabbriche per la vigilanza su questa legge. Qui è interessante vedere che questa vigilanza eh, per quanto riguarda questa legge verrà fatta proprio da una piscinina Santa Gigliola Volonteri, la quale eh, riuscirà a fare il corso per diventare ispettrice e sarà la prima ispettrice italiana sul lavoro nel 1907 è un, prima, un piccolo primato ci battono alcune nazioni del nord ma diciamo che eh, vuol dire che il movimento femminile di quel tempo era riuscito ad esprimere grazie anche a lavori sulle spettrici in fabbrica come eh, quello di Rina Rignano sull'A, ma sempre dell'Unione femminile. Eh, per eh, andare, diciamo, sempre più vicino alla fine, diciamo, di questo percorso, dobbiamo anche ricordare che eh, le donne erano molto presenti in quel periodo a livello nazionale per richiedere anche migliori condizioni di lavoro, si riuniscono in un congresso nel 1908 a Roma, Molto importante, riportato anche dalla stampa, sempre con questa solita ironia, no? questi, questi schizzi che quasi vogliono irridere. In realtà è un congresso molto importante, dove parteciperanno anche Maria Montessori e le altre laureate e anche le non laureate eh, di quel periodo. E questa presenza di questo congresso è molto importante per la medicina del lavoro perché grazie a quella partecipazione un gruppo di donne deciderà di entrare nel congresso delle malattie da lavoro e presentare dei contributi. I primi contributi italiani in medicina del lavoro sono nel congresso delle malattie del lavoro di Roma del 1913. In questo congresso abbiamo la prima presentazione sulle malattie delle donne. È Irene De Bonis De Baroni De Nobili che eh, fa il, la prima presentazione in un congresso e guardate da questo prospetto con quanta precisione, quanta già, pur non essendo né laureata in medicina né eh, particolarmente specializzata in materia, riesce a configurare un prospetto direi eh, valido ancora adesso, sia per quanto riguarda gli aspetti fisici che gli aspetti psicologici eh, del lavoro delle donne di quel tempo. Vedete cucito, ricamo, sartoria, tessitora, fiori artificiali. Questo è sempre Lewis Hain, che è sempre il nostro fotografo, che fotografa una migrata italiana che eh, a New York produce fiori artificiali. Nel 14 ancora Roma, è un primato veramente straordinario, ancora Roma ospita eh, l'International Council of Women, cioè il congresso non più nazionale solo delle donne italiane, ma a livello internazionale, con tutte le donne che a livello internazionale lavoravano per questo miglioramento della condizione femminile, e eh, in questo eh, congresso internazionale la vicepresidente è un'italiana, la contessa Spalletti Rasponi, anche lei, diciamo, impegnata in questo, in questo movimento, visiteranno, eh, visiteranno il quartiere San Lorenzo, visiteranno già la prima casa dei bambini di Montessori che già eh, era presente. Qui sono riunite, vedete, ci sono anche tutte le foto negli atti all'hotel Quirinale, ma vedete la vivacità, la presenza, la serietà, diciamo, di impegno che queste donne mettevano Fino purtroppo, e qui si chiude il nostro percorso storico, al 1915 all'AIA quando le donne si riuniscono e tra queste due donne medico, Alice Hamilton che è la prima donna medico del lavoro negli Stati Uniti e la prima donna medico in... Eh, danimarca letta jacobs insieme al nobel per la pace americana jane adams e tante altre si riuniscono perché perché sta arrivando la guerra e purtroppo nel 1915 devono abbandonare diciamo le tematiche che, di cui abbiamo parlato sulle quali avevano costruito una rete di relazioni straordinaria e stavano veramente raggiungendo dei livelli di emancipazione molto importante, devono rivolgere la loro attenzione sulla pace. Quindi lo stesso gruppo di donne, Alice Hamilton, Aletta, le donne medico e anche a livello italiano, Rosa Genoni e altre, si impegnano per andare nelle varie nazioni europee per dire anche all'Italia, Alice Hamilton verrà a Roma parlerà col Papa, parlerà con il governo per chiedere la pace. Purtroppo la pace non ci sarà e eh, ci sarà la guerra. Quindi abbiamo finito eh, diciamo l'escurso storico eh, che con la guerra eh, 15-18 eh, porterà le donne indietro di decine di anni e non sarà eh, recuperato eh, questo gap fino adesso eh, entriamo nell'oggi e eh, entriamo nel nostro eh, secolo eh, e negli anni 70. Perché riprendiamo dagli anni 70? Beh, perché negli anni 70 cominciano delle leggi straordinarie che permettono veramente di cominciare a guardare alla salute delle donne proprio in maniera specifica. Tra queste nascono eh, grazie all'impegno di Giovanni Perlinguerra, io mi sono laureata con lui e ho sempre piacere di ricordarlo perché devo anche a lui questo impegno eh, specifico sulla salute delle donne e le leggi specifiche. Eh, nascono le leggi sui consultori materno-infantili, eh, nasce il servizio sanitario universitario eh, universalistico, eh, nasce eh, contro l'aborto clandestino. La legge di tutela della maternità sociale e l'interruzione volontaria di gravidanza, nonché la legge sulla eh, salute mentale eh, che avrà come padre eh, Basaglia, Franco Basaglia, ma anche eh, Giovanni Berlinguer. Quindi una serie di leggi che permetteranno di guardare al mondo del lavoro con un'attenzione eh, specifica anche al mondo femminile. Questo impegno verrà proseguito da gruppi di network di donne di vario tipo in eh, alcuni congressi eh, che si svolgeranno nei vari anni, fino al 2008, che parleranno sempre del rapporto lavoro e salute a livello internazionale, globale, non limitato solamente alle discipline biomediche, eh, permettendo di eh, cominciare a eh, sintetizzare alcuni elementi che verranno, eh, avranno come capofila di tutto questo movimento, anche di questi convegni, un professore emerito vivente, attuale, che si chiama Care Messing dell'Università di Quebec, la quale con degli, degli slogan eh, anche molto efficaci, porterà avanti tutte quelle tematiche eh, specifiche attraverso slogan tipo «La scienza ha un occhio solo». Eh, l'invisibile fa male, chi è l'occhio solo è quello del maschio, la donna non c'è, l'invisibile è la donna, è la visibile è donna che non viene vista. Eh, I dolori delle donne che vengono considerati in maniera eh, con pregiudizio perché vengono considerati sottostimati. Eh, il lavoro delle donne è leggero, sono i maschi che portano avanti il lavoro veramente duro. Ecco, tutti questi stereotipi vengono combattuti da Karen Messing e da questo gruppo che vive ancora, del quale faccio parte e che ho piacere di ricordare perché è un network internazionale dove in diversi paesi portiamo avanti eh, delle priorità anche di ricerca comuni e una, eh, di una ve ne parlerò eh, a breve perché ha permesso di avere dei dati italiani. Eh, la situazione delle donne è eh, a livello mondiale con eh, una situazione di eh, diminuzione di tutto dalla ricerca alla prevenzione, ai rischi, ai problemi, non identificati addirittura, oppure le, vengono considerati legati alla natura stessa della donna, vabbè ma la donna perché dobbiamo studiarla? In fondo i suoi problemi sono che ha eh, le mestruazioni, che ha le gravidanze e che poi va in menopausa, tutto il resto non esiste insomma praticamente, è tutta una questione ormonale e non è vero. Eh, uno dei problemi che Karen Messi in maniera divertita riporta eh, costantemente, anche lei lo rifaccio anch'io perché è divertente, è che gli esperti ancora eh, non, non hanno capito che per esempio nella biodinamica del movimento dei carichi eh, esiste un ruolo del seno. La donna ha un seno che cambia la biodinamica fisica nella caduta anche, poi ne parleremo purtroppo, quindi bisogna tenere conto, però alla richiesta l'esperto dice ma tu devi semplicemente mettere il pacco accanto al seno, poi se non ci riesci non importa, vedete i tentativi maldestri di eh, Karen Messing di portare accanto al senno il trasporto di questo carico e non ci riesce però gli esperti non se ne interessano eh, la scienza è ancora con un occhio solo vedete pochissimi lavori che contemplano solo le femmine cominciano a migliorare ma non sono ancora maggioranza eh, maschi e femmine questa è l'attuazione l'aggiornamento la, dal 2008 al 2015 degli studi che guardano a entrambi i generi ce ne sono ancora troppo pochi poi soprattutto in, alcuni, in alcune tematiche ci ha dato una mano ma questo anche grazie alla mano che abbiamo dato noi alla normativa il fatto che esiste un decreto legislativo di tutela della salute nei luoghi di lavoro che eh, tra i primi anche in Europa nel 2008 ha eh, barato la legge in cui le differenze di genere sono oggetto di valutazione dei rischi quindi ogni datore di lavoro deve fare una valutazione dei rischi con la differenza di genere, l'età e la provenienza in altri paesi purtroppo non è sempre applicato però la legge in questo senso ci permette di, eh, di dire che deve essere fatto e, eh, adesso molto rapidamente perché vedo che il tempo passa e vorrei avere lo spazio per le domande eh, rapidamente vi faccio vedere alcuni degli studi che, che abbiamo fatto in questi anni facendovi vedere come siamo passati dallo studio delle, eh, del ciclo mestruale e il lavoro notturno eh, nelle donne facendo un confronto tra le infermiere americane e le italiane e io stessa sono andata a osservare il lavoro delle infermiere italiane e quello delle americane e ho visto quanto fosse diverso il lavoro quindi bisogna osservare il lavoro. Il problema della violenza, ospedale, adesso si parla molto di violenza nel, negli ospedali, ma già nel 2009 avevamo trovato nel reparto di psichiatria problemi di eh, aggressione al personale, in particolare al personale infermieristico donna, con una differenza significativa. E ricordo che nel 2013 poi ci sono stati dei casi di cronaca come questa collega psichiatra che è morta nel centro di salute mentale di Bari uccisa da un utente anche se aveva denunciato da tempo il problema della, eh, della, del rischio di aggressione nel, nel centro di salute mentale non, non è stata ascoltata e purtroppo è una morte sul lavoro eh, esiste poi il problema delle condizioni in alcuni reparti particolari come le donne che lavorano nella pulizia dell'ospedale che sono invisibili completamente infatti chiedono di essere di ritornare a essere visibili e di avere alcune eh, possibilità che eh, nel tempo sono state eliminate tra queste eh, lavorare in non in solitudine ma insieme alle colleghe, sapete che adesso esiste molto il problema della solitudine al lavoro, pensate all'ascensorista eh, che pochi, poche settimane fa è morto da solo e se ne sono accorte la mattina dopo e, e il, il problema anche della crescita professionale sul lavoro, le donne che lavorano nelle pulizie sono sempre sotto eh, pagate perché sono sottodimensionate eh, per quanto riguarda i livelli lavorativi. Abbiamo poi il burnout, la sindrome del bruciarsi, questo è uno studio che abbiamo fatto in un grande universita in un ospedale universitario dove si vede pienamente la presenza di burnout, cioè disaffezione lavorativa, esaurimento, inefficacia lavorativa che sono la i sintomi del gruppo di infermiere rispetto alla condizione lavorativa e poi eh, quindi dobbiamo osservare il lavoro perché il lavoro che viene svolto a parità di lavoro tra femmine e maschi non è lo stesso. Le donne che puliscono i gabinetti ci mettono 30, 38 minuti, maschi 19 minuti, il che vuol dire che qui c'è una sovraesposizione femminile nel lavoro. Eh, abbiamo poi il problema delle, dei lavori che non sono compensati, per esempio, il supporto psicologico al paziente. Le infermiere non hanno tempo per farlo, ma molte continuano a farlo pagando, diciamo, con più tempo per svolgere eh, queste azioni che non vengono eh, riconosciute. Questo è uno studio che abbiamo fatto nel 2012. Adesso ci si accorge che non c'è più tempo per supportare il paziente psicologicamente, certo. E, e questo anche è abbastanza evidente. Ecco, questo è il capitolo, diciamo... Eh, forse più innovativo in assoluto per l'Italia perché grazie al gruppo di ricerca di cui vi dicevo nel 2016 eh, ho fatto il primo studio in Italia sulla differenza di genere nel riconoscimento delle malattie professionali. Cosa sono le malattie professionali? Sono quelle malattie che vengono eh, prese sul lavoro e che vengono riconosciute eh, tabellate e non tabellate dal nostro ente assicuratore che è l'INAIL. Questi sono dati del nostro ente assicuratore e si vede che tra maschi e femmine la percentuale di riconoscimento ha, presenta un gap importante e adesso vedrete che è anche più importante di questo. Questo è il primo studio che ha evidenziato questa ineguaglianza importante tra eh, le donne. Recentemente a Bari, proprio la settimana scorsa, ho presentato un altro studio dove si evidenziano che altre malattie professionali come la, la sindrome della cuffia dei rotatori e delle donne tipiche, anche quella di donne che hanno problemi alla spalla, non riescono a sollevare più eh, gli arti sono riconosciute meno del 17% rispetto agli uomini, l'epicondilite, cioè l'infiammazione del vomito legata sempre a lavori monotoni ripetitivi è riconosciuta meno del 4 e 5%, il famoso tunnel capare, famoso perché penso lo conosciate eh, tutte, è la compressione del nervo mediano che porta a un intervento chirurgico alla mano, anche questa eh, legata a lavori monotoni ripetitivi. Queste sono le differenze nel riconoscimento di queste malattie professionali attualmente in Italia. Quindi esiste un'ineguaglianza che va sanata. Esiste analoga ineguaglianza non solo nei rischi per il corpo ma anche nei rischi per la mente. Il mobbing famoso su cui non mi posso dilungare però è presente diciamo mobbing e burnout nelle sindrome da stress post-traumatico che come vedete non vengono praticamente riconosciute. Su 1400 denunce siamo nell'ordine di 250 riconoscimenti percentualmente l'1% delle, delle domande viene riconosciuto da ricordare mai dimenticare le violenze nei luoghi di lavoro anche in termini di molestie sessuali ma qui ricordo la collega patrizia romito che segnala la lettura di questo libro che racconta una vera storia di molestie ricatti sul lavoro eh, come eh, paradigma di una situazione assolutamente invisibile ancora oggi eh, a, nei luoghi di lavoro e poi passiamo a eh, per finire a ehm, i tipici infortuni che sono invece degli eventi acuti per i quali le donne sono assenti più di tre giorni e nel caso delle morti le donne eh, muoiono di più di infortuni in itinere con mezzo di trasporto ed è per questo che noi questo fenomeno l'abbiamo sviscerato e l'abbiamo pubblicato eh, in numerosi eh, lavori in cui abbiamo fatto il profilo di rischio delle donne che muoiono eh, per infortuni in itinere con un mezzo ma esiste anche questo per esempio è il caso di eh, due donne che sono morte a Roma nel 2015 perché sono state investite a Piazza del Popolo da un furgone mentre andavano in pausa caffè, uscite per andare a prendere il caffè. È un questo è un infortunio in itinere con mezzo di trasporto perché è coinvolto un veicolo. Ma esistono anche infortuni in itinere senza mezzo. Una professoressa è caduta dalle scale andando al lavoro, una insegnante di liceo ed è morta perché ha battuto la testa. Questo è un in itinere senza mezzo di trasporto ma i, questi infortuni in itinere diciamo coinvolgono eh, nel caso del, delle donne maggiormente l'arto inferiore per cui abbiamo dovuto affrontare uno studio dove abbiamo visto in particolare che l'arto inferiore delle donne negli infortuni è più colpito rispetto ai maschi, poi eh, vi dirò l'arcano nel motivo di questa prevalenza e anche non solo nell'itinere ma anche nel luogo di lavoro le donne hanno eh, più rischio per i piedi e la caviglia in eh, praticamente tutti i settori produttivi femminili nel settore della cura, nel settore delle pulizie nel settore dei trasporti, nel settore delle, delle mense e, ma hanno anche più problemi di infortuni al polso e al gomito eh, sono delle sedi Purtroppo, tra virgolette, privilegiate. L'uomo ha più problemi con la mano, ma il polso e il gomito sono appannaggio femminile. Quindi, arto superiore e arto inferiore. Anche qui, sul lavoro, le donne presentano sempre un rischio maggiore. Questi sono dei tassi, eh, il rischio relativo che è il, in epidemiologia l'espressione di un maggiore rischio eh, rispetto a uno che viene data la parità tra maschi e femmine. Per finire, ci avviciniamo alla fine, eh, sono molto contenta di questo lavoro eh, recente che è stato pubblicato nella rivista Epidemiologia e Prevenzione perché abbiamo trattato proprio i casi, se volete, anche più semplici di infortuni a distorsione della caviglia, cercando proprio di andare a vedere perché eh, ci sono. Ebbene, il perché, le cause, sono che le donne cadono di più degli uomini, sia negli infortuni in itinere, sia negli infortuni eh, nei luoghi di lavoro. La caduta tra maschi e femmine è diversa, non abbiamo potuto ancora stabilire esattamente perché e per come, ma sicuramente la caduta è diversa e impatta in maniera diversa nel corpo della donna rispetto a quello eh, della, eh, dei maschi, anche per la differenza di genere. Eh, le donne vanno di più a piedi, non so se lo sapete, e eh, usano di più i mezzi pubblici perché hanno meno soldi per usare il mezzo privato e se lo usano sono delle, delle macchine di serie B. Hanno da conciliare più lavori, e eh, questo lo sapete e lo sappiamo, devono conciliare la casa e il lavoro e le situazioni naturalmente dei percorsi pedonali non sono eh, brillanti, anche perché spesso eh, nel camminamento si portano bambini, si portano, si portano eh, dei pesi eh, per, la, eh, eh, per la spesa e altro. Eh, arriviamo a un domani, un domani che non tratterò, quindi siamo arrivati eh, praticamente alla fine, però non posso non dire che dobbiamo lavorare su queste differenze al lavoro, il lavoro agile ha determinato, un, eh, si potrebbe parlare solo di lavoro agile, ma eh, tutte queste categorie che avete visto le applichiamo al lavoro agile eh, e cominciamo a capire quanto possa essere importante osservare le differenze nel lavoro, risanare le ineguaglianze, prevenire le sedi del corpo specifiche dei rischi al femminile, le saluti mentale e sociale che sono più a rischio nelle donne perché fanno dei lavori segregati di cura e di educazione, e poi il fatto che esista, l'abbiamo trovato, questo è un ultimo lavoro, che le donne che cadono e si fratturano il polso rischiano di avere più malattie professionali del braccio, quelle che abbiamo visto, tunnel carpale, eccetera. E quindi bisogna anche mettere in relazione gli infortuni e le malattie muscoloschereotiche. In sintesi, dobbiamo lavorare più nella ricerca, eh, riconoscere i rischi, identificarli, compensarli e fare più Uh, prevenzione. Vi ringrazio e adesso aspetto le vostre domande. Grazie Silvana. Grazie, molto interessante la presentazione. Intanto qualcuno Bene. ha delle domande? Sì, io. io. Allora, grazie dottoressa, veramente molto interessante. Approfondito nei suoi varie parti. Anche se io vorrei farle una domanda in cui in questo momento sono immersa insieme a mia figlia e mi pongo eh, spesso e volentieri la risoluzione di questo problema insieme ad altre nonne e insieme ad altre madri lavoratrici e da tempo che le donne hanno cercato in ogni modo di avere dei punti di riferimento come asili nido o eh, uffici o come possiamo dire eh, sale mediche che potessero rispondere maggiormente alle loro esigenze in itinerario presso le aziende. Io All sale di allattamento del fine dell'Ottocento. Ecco, ma io dico: sale Santo cielo, siamo nel 2022 e presso le aziende, presso gli istituti, presso le università. Parlo di dove c'è un certo numero di presenze femminili, tutto questo non esiste. Perché? Perché, nonostante noi siamo tantissime, abbiamo una valenza dal punto di vista numerico, abbiamo una valenza dal punto di vista, di, eh, diciamo, all'interno della cultura, non riusciamo assolutamente a incidere. Anzi, eh, come lei giustamente ha detto, di fronte alla guerra del 1915 e quindi è assaltato tutta una parte perché chiaramente è una parte che poi è di passaggio ma comunque riguarda le due guerre, siamo arrivati solo al 1970-78. Oggi, oggi di nuovo abbiamo passo, fatto un passo indietro e anche notevole rispetto a quegli anni in cui c'era un movimento di emancipazione. Mi domando, Cosa dobbiamo fare? La prevenzione d'accordo, la ricerca d'accordo e questo è in dubbio. Ma a livello di azioni dobbiamo assolutamente incidere in base alle esigenze, in base al nostro modo di essere e all'importanza sostanziale che abbiamo all'interno della società. E non so cosa mi dice lei al riguardo. Dunque, beh, su questo eh, diciamo che è più un quesito di natura appunto di differenza di genere proprio in ambiente di lavoro per in particolare la maternità, no? Giusto? Noi sì, non, abbiamo maternità parlato, in non, abbiamo, non abbiamo, non abbiamo, non ho sottolineato il discorso specifico poi dei rischi della maternità anche perché eh, eh, sì, rappresenta sicuramente un problema il problema vero è l'occupazione delle donne lei sa benissimo che addirittura esiste una discriminazione delle donne nell'impiego proprio delle ecco. donne che sono in età fertile poi mancano e perché poi le donne eh, questo intanto le statistiche vi invito a vedere le statistiche che ci sono tutte che ha fatto Linda Laura Sabatini per l'Istituto Nazionale di Statistica, che io non vi ho fatto vedere, ma sono là, eh, in internet le trovate. Le donne, tra l'altro, non vengono selezionate, c'è una disoccupazione... Allora, in Italia il lavoro delle donne è ancora poco, perché noi abbiamo il 50% del tasso di occupazione femminile ed è il più basso in Europa. Quindi la prima cosa che dovremmo fare è aumentare il numero delle donne che lavorano non solo in Italia perché ci sono regioni cioè io dico sempre alle donne se volete lavorare andate in Emilia Romagna perché? Perché l'Emilia Romagna è quella che ha i tassi di occupazione femminile europei raggiunge il 70% 70 donne su 100 lavorano chi è invece che è nel disastro più totale lo sappiamo il nostro meridione dove abbiamo dei tassi di occupazione femminile ridicoli 30% a parità tra l'altro di un'educazione femminile elevatissima perché poi le donne si laureano studiano di più adesso no? quindi il primo elemento è quello di incrementare l'occupazione femminile come e lì è la politica noi continuiamo a denunciarle queste cose linda laura sabatini per l'istat sono state fatte agende di genere cioè i politici queste cose le conoscono, però non danno gambe affinché le donne possano entrare nel mondo del lavoro senza rinunciare tra l'altro alla maternità. Perché? Perché la stessa Linda Laura Sabadini sottolinea che poi tra l'altro l'occupazione delle donne appena hanno un figlio, la maggiore è quella di, delle donne che non hanno figli, appena hanno un figlio perdono, lasciano il lavoro. Per cui le politiche sono quelle di, di dare il, il congedo straordinario anche ai padri come hanno fatto in Scandinavia, cioè basta copiare, non è che abbiamo difficoltà a capire come si fa, perché gli scandinavi già l'hanno fatto, hanno obbligato anche i maschi a prendere lo stesso periodo di assenza dal lavoro delle femmine, quindi a questo punto far lavorare le donne non è più competitivo secondo diciamo, il datore di lavoro in negativo rispetto alla maternità. Questo è il primo. La seconda cosa è che purtroppo questi figli sono molto pochi adesso. Eh? Sono poche le donne che hanno figli in Italia, perché c'è anche questo di problema. Abbiamo una, una, una fertilità bassissima, quindi uno, virgola, eh, è uno dei pochi esponenti è questo, è questo bambino, no? Abbiamo un figlio, due per donna. Eh, in Francia ne hanno ciao, in Francia ne hanno due. Perché? Perché hanno allora, fatto delle politiche di sostegno. Ora, questo non è un problema di, di, di ricerca? Chiedo scusa. No, è non... Allora, è proprio questo che dicevo io. Io ho mio figlio che vive a Parigi ed è con, convive con una parigina. I discorsi di famiglia sono totalmente diversi. Arrivati al secondo o terzo figlio c'è una defiscalizzazione ed un, diciamo così, aiuto in quello che è poi dopo una frequenza per quanto sono gli asili e le scuole. Sono perfettamente d'accordo con lei che bisogna intervenire dal punto di vista chiaramente politico, fare in modo che vadano avanti delle leggi a favore della donna. È chiaro che alla base c'è tutto uno studio di ricerca, come lei ci ha fatto vedere. Ciò non te il fatto, mi domando e dico: possiamo noi, come associazioni femminili, come associazioni, tutte le donne appartenenti a qualsiasi associazione unirci e portare avanti tutto questo veramente a gran voce, perché non è possibile. Siamo tante, ma non riusciamo a rimuovere questo problema, che sta diventando sempre peggiore. Guardi, noi notiamo che eh, durante il lockdown e successivamente al lockdown, moltissime donne hanno lasciato, quelle che sono riuscite, hanno mantenuto il lavoro agile a distanza, anzi è stato, devo dire una verità, Addirittura una benedizione da questo punto di vista. Però altre no, non ce l'hanno fatta. Ha capito? Quindi secondo me bisogna proprio unirci. Mi perdoni, ma io c'ho mio nipote. No, Su questo, questo non posso che essere d'accordo. Eh, però abbiamo, siamo in un periodo storico molto difficile, per cui ognuno cerca sì. di appartenere e di andare sì. avanti Vai posso scusi. dire una cosa a proposito sì, ora siamo in un periodo storico molto difficile c'è cioè la crisi economica, la guerra, tu, tutto ci si è messo tutto per portarci ancora più eh, in basso e le prime che pagheranno saranno le donne su questo non ci piove però quando eravamo in un altro momento storico io non mi ricordo che ci sia mai stato un sindacato femminile che difendeva il lavoro delle donne e soprattutto in ambiti dove le donne avevano un posto, diciamo, un posto eh, statale, pubblico, non, non facilmente ricattabili come nei posti privati. Io non me lo ricordo, non ci siamo mai organizzate, io per prima, insomma, mai a livello femminile sul lavoro. E, e quindi Seppina, eh... il tentativo che abbiamo fatto tutte quante, noi comprese, eh, perché abbiamo un'esperienza del Stato, quello dei famosi comitati di pari opportunità, che come Ma sai... Non è un stati... sindacato, il comitato di pari opportunità non è un sindacato... Era no, no d'accordo, un sindacato no, però... Nel comitato pari opportunità, nelle politiche di pari opportunità c'erano queste cose che stiamo dicendo, però anche quello, come sappiamo bene, poi è stato eh, denaturato completamente, tant'è che adesso non si parla più della problematica femminile, ma si parla, in, si fa finta di eh, parlarne, si fa, si fa, come dire... Sì, eh, infatti, di porti, quello porti, dico, forse porti, ci voleva un altro... Uh, un'altra modalità eh, forse ci voleva un'altra un modalità e un'altra un capacità di, eh, di intervento perché che, se è no, vero sta... che le donne sono molte nell'ambito del lavoro è bene che si uniscano è bene che, che, fa, che, che creino una forza contrattuale altrimenti non se ne esce io temo e poi adesso come adesso le priorità ora certo non sono queste eh, ma purtroppo però la pagheremo noi per prime sì sicuramente da quello che ha esposto la dottoressa eh, fin dal passato la nostra società era maschilista le donne stavano cercando di emanciparsi e poi con la prima guerra mondiale il tutto si è andato un po' bloccando è rinato cioè c'è stata una sorta di altalenanza che non ha garantito eh, l'obiettivo cioè il raggiungere l'obiettivo forse proprio per questa altalenanza. E... Anche perché, scusami Angela, sì se ti rispondo, ma è proprio così, nel senso che ci sono stati dei picchi, anche negli anni 70 le donne hanno conquistato tutta una serie di leggi e di spazi nei servizi e adesso i consultori materno-infantili sono in crisi. Nel territorio non ci sono più come prima. Eh, il discorso anche della stessa applicazione della legge sulla maternità sociale interruzione volontaria di gravidanza in Italia è in crisi sappiamo per l'obiezione di coscienza quindi voglio dire il sistema sanitario nazionale eh, universale è in crisi quindi voglio dire perché perché appunto piano piano come dire quasi a dosi omeopatiche si sono erose delle leggi che erano delle leggi di miglioramento eh, della condizione sociale e quindi sulla condizione sociale bisogna riprendere il discorso. Patrizia? ha alzato sì, la volevo, mano. Eccomi. Sì, volevo fare un commento perché una delle slide di Silvana era veramente molto interessante. Il commento riguarda eh, quella slide Silvana della... Di una persona che si chiamava mi pare Irene de Bonis de Nobili, sì, sì, perché sì, era Irene... riuscita addirittura a mettere in relazione i colori e le vernici con alcune patologie professionali, cioè da intossicazione dei polmoni eh, dalla respirazione di, queste, no, di questi Vernice. vapori da vernici tossiche. Quella sì, è una sì. cosa estremamente interessante e se vai a vedere proprio con una mentalità, con un modo di essere analitiche veramente eh, di eccezione, considerati anche il tempo storico in cui è stato fatto. fatto quel tipo di studio. Quindi queste persone con queste eccellenze hanno veramente aperto una strada mh, incredibile, no? così importante, così grande che ecco una giovane come Angela Sole si trova a fare il medico grazie a loro, ha, ha trovato la strada per, però quante possibilità avrà Angela Sole di, come dire, uso una parola grossa, influenzare il futuro dei, di altri giovani medici, perché adesso lei è un giovane medico, molto brava, molto preparata, ma avrà la possibilità di esercitare, di portare avanti la sua professione in modo tale che quelli che verranno dopo troveranno una strada ancora più, capito che voglio dire, più, in, più aperta, più importante. Ah, no. Questo è il, il mio commento, insomma mi farebbe piacere sapere la tua opinione, e anche quella di Angela Sole ovviamente. Ma intanto mi fa piacere che hai, che hai ricordato questa, questa signora che non era nemmeno medico, eh Patrizia? e, e no, poi dovete considerare non so dovete considerare che tutti questi nomi erano sconosciuti a me sconosciuti alla comunità degli storici della medicina del lavoro sconosciuti questi li ho trovati io facendo scouting proprio cercando convegno per convegno i contributi e poi ripresentandovi questa unitarietà diciamo di eh, percorso è proprio grazie a un lavoro storico di una che non è storica, ma che aveva bisogno di capire dove e come le donne avevano dato un contributo, perché ero sicura che qualcosa c'era, perché eh, delle tracce, malgrado la non visibilità voluta, anche questa legge, si, si, tutti dicevano «ah sì, la prima legge di tutela del lavoro», «sì, vabbè, ma l'hanno voluta le donne». Hanno manifestato, hanno protestato, hanno scritto. No, no, è questo che dicevo. Infatti è molto importante. E eh, eh, già è, cosa. è questo il punto, poi, perché adesso non ci sono più proteste, non ci sono più, eh, cioè devono ritornare e uscire fuori dalla società donne come quelle. Perché questa eh, apertura che c'era stata adesso si sta ostruendo, questa, questo largo è diventato sempre più stretto e si, e si chiuderà alle donne e che dovranno Perché? ricominciare tutto da capo. Forse c'è un po' di paura di ribellarsi per la paura perderò il posto se faccio presente questa cosa perché magari ai vertici direzionali dell'ospedale trovi l'uomo piuttosto sì, che la sicuramente donna. Sicuramente alla tua età e sì. come giovane medico è, è anche normale però le donne medico, le donne in generale arrivate a una certa posizione dovrebbero almeno qualcuna di loro dovrebbe eh, fare queste battaglie senza paura. Se pensate, Angela Sole ricordava mentre parlavamo prima quell'operaia di, di Prato che è morta perché l'azienda la, aveva tolto la protezione, la protezione della macchina. Allora è chiaro che quella donna, quella giovane donna ha lavorato, ha deciso di difendere il suo lavoro ed è stata zitta perché ha avuto paura del licenziamento, aveva un bambino piccolo, era una madre separata. Quindi questo ricatto che Angela Sole sottolinea è evidente e ehm, così come è evidente anche nella violenza domestica. No? Adesso come affrontiamo la violenza domestica? Dicendo alle donne che ci sono la polizia pronta a reagire nel caso di con case di protezione. Ecco, bisognerebbe creare degli analoghi eh, istituzioni che possano permettere a un medico, un'operaia una addetta alle pulizie che riceve delle molestie di poter denunciare senza perdere il lavoro questo attualmente non esiste nemmeno quando perdi la vita figuriamoci quando hai un, un livello ancora inferiore no? che ti dicono come diceva portami il caffè e, e fammi la fotocopia no? e, oppure ti chiamano signorina come avete visto anche la Montessori la chiamavano signorina, no? Maria Montessori. Pensa eh. Silvana, che abbiamo fatto proprio, diciamo, qualche tempo fa un evento su male parole, quindi il fatto di utilizzare spesso signorina o il, la donna con le palle, no? in maniera assolutamente errata, cioè se sono un medico perché mi chiami signorina, con tutto che magari te lo ribadisco, e mi è capitato tantissime volte, anche lavorando poi come medico di base, hai eh, rapporto spesso con persone anziane e quindi l'uomo anziano vede la ragazza giovane come una signorina e non come una dottoressa. Già se hai sui 40 anni è diverso, ma io che ne ho 28 mi sento dire tantissime volte signorina. E tu giustamente li correggi perché... Eh, ma tanto poi tornano sul signorina perché è radicata. Pensate che a volte anche in televisione le persone donne laureate vengono chiamate signore invece di essere chiamate dottoressa Senti, leggo dalla chat, eh... sì, è una cosa infatti, molto bella, molto importante. Lucia Votano ti, ti chiedeva questa cosa. Allora, Lucia, non, non ci conosciamo, però eccola. Ho sì, eccola. Eh, aspetta che cerco di... di Lucia, di dire. chiediglielo direttamente così. Sì, no, volevo dire, siccome appunto hai detto che alcune di queste, adesso a parte la Montessori o no, la Grishof o altre più note, diciamo, hai fatto un'operazione di scouting proprio di donne fra di più di area romana, diciamo, che hanno avuto influenza proprio nella medicina di lavoro di genere, ti chiedo se puoi mandarmi via mail quando vuoi una lista magari in ordine di priorità e posso cercare di proporle, siccome sono nella commissione toponomastica, eh, di inserirle come nome, eh, nomi eventualmente di riserva, appena possibile, per attribuire una via. a mm -hmm. nome, e naturalmente un breve curriculum da poter inviare anche agli altri membri della Commissione. Va bene, intanto Lucia ti manderò, io ho scritto un articolo sulla rivista italiana di epidemiologia e prevenzione che si intitola Se le strade cambiassero di nome. Ah, è proprio, ah, quindi, è proprio sì, vi, sì, vi ma... Siete sì. Un... ma Fai parte <ride> del gruppo toponomastico? No, no, io non c'entro perché... niente. Io ah, mi no, sono. Ah, ispirata oh, no, a... no, no, ma perché c'è un gruppo di toponomastica femminile? No, no, no, perché una collega eh, una collega siciliana eh, ma non solo di donne, eh, lì sono andate a, a riprendere anche le donne che hanno perso la vita, per esempio nell'incendio di New York, eh, nel grande incendio di New York, eh, sono morte tante italiane emigrate e nel sud dell'Italia, eh, nei vari posti da dove erano partite, nell'emigrazione hanno dedicato delle strade a queste donne e, e quindi non solo diciamo legata alle figure importanti ma anche alle donne che eh, in qualche modo hanno dato un contributo purtroppo anche personale su questo comunque intanto ti mando, ti mando questo articolo che voleva dire proprio di eh, attenzionare anche le vie giustamente come dicevi tu, tu ne fai parte e, eh, e questa sì, storia... Per fortuna qualcosa si muove sono riuscita, sicura, no? sono sono sei riuscita a fare mettere un gruppo toponomastico nuovo che si chiama proprio Donne della Scienza. Brava è Lucia, bravissima, brava. ottima brava. idea. Brava, brava, sì sì, le troviamo, le troviamo. Quindi, sì, Quindi le diciamo se mi mandi poi io alla, alla prossima occasione posso andare. Sì, o sì, in sì. generale fuori linea le posso proporre. Sì, sì, d'accordo, grazie. Sì, sì, è una, è una, è una buona idea. E, questa di, di ricordare queste... Eh, queste sì, Soprattutto queste... Se, se per di più hanno, sono romano, hanno operato a Roma, perché ovviamente c'è maggiore attenzione. Certo, c'è maggiore attenzione su quelle, chiaro. E, comunque vi ho, vi ho fatto questo questo profilo romano in particolare perché a livello nazionale anche c'è molta ric ricostruzione storica del nord Quindi naturalmente molte delle cose che vi ho detto che per quanto riguarda il milanese sono ben conosciute no? invece invece il ruolo di Roma in questi episodi che vi ho raccontato insomma era abbastanza eh, dimenticato e c'è ancora molto molto da, da fare eh. Quindi... Beh, comunque direi che qui c'è un bel gruppo che può dare una piccola mano, ognuno nel suo, nel suo piccolo, perché siamo tutte molto interessate a questo argomento. Direi. Esatto. Volevo fare una domanda: eh, quando ha detto della disparità salariale, che c'è sempre stato un 20% in meno per le donne, mi è sfuggito, ma perché c'era questo 20% in meno? Oh, c'era, allora, c'è, no, c'era. Certo. Sì, no, nel senso lì ecco. nel passato ho capito che era proprio uno standard. Eh, allora, il, eh, è una risposta che posso articolare in virtù del, degli altri elementi ricavati. Beh, intanto abbiamo detto inferiorità, no? Mm -hmm. Eravamo a metà strada tra i bambini e gli uomini. Quello, quello, che, proprio... quello che vivono le donne afghane adesso è che loro sono ritornate come eravamo noi alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, l'autorizzazione maritale. Le donne non potevano ereditare, non potevano avere proprietà, non si potevano muovere nel territorio liberamente se non con una previa autorizzazione del marito. Quello che sta succedendo di nuovo adesso in Afghanistan. Allora, questo perché? Perché non sono persone a tutti gli effetti capaci di intendere e di volere. E hanno delle limitazioni, sono diverse e inferiori. Quindi da questa inferiorità nasce anche il discorso di una limitazione comunque produttiva, anche se non era vero perché, ripeto, non era basata sulla forza fisica, ma sull'anzi capacità migliore delle donne di fare lavori monotoni e ripetitivi mm -hmm. che venivano svolti. Tuttavia, ah, per... Eh, eh, no, e per finire, chiaramente i... Eh, i datori di lavoro dell'epoca che occupavano masse, perché stiamo parlando del periodo proprio dell'invasione, come dice la Kulishoff, l'invasione delle, delle industrie da parte delle, delle donne, delle bambine, è chiaro che a quel punto avevano una manodopera valida e hanno approfittato del contesto socio-economico, della fame intanto, per cui le donne dovevano lavorare per sopravvivere, erano spesso donne, tra l'altro, in condizioni, una delle battaglie di quel movimento fu il riconoscimento del figlio legittimo, perché molte donne avevano figli e non avevano padri e non avveniva il riconoscimento, per cui erano anche costrette a lavorare proprio per poter sopravvivere e uscire dalla povertà assoluta. Ora, a quel punto il datore di lavoro ha approfittato di questa richiesta per inserirle nel ciclo produttivo, ma pagarle di meno, perché aveva un maggiore reddito. E sulla base di questo noi ci siamo trascinati questo gap salariale che ancora oggi non è stato sanato. Quindi siamo ancora da questo punto di vista nell'ottocento. Okay. Volevo ricordare, scusa se ti ho interrotto, volevo prego, ricordare prego. alla nostra giovane Angela Sole che la parità nel diritto di famiglia e l'apertura a tutte le professioni in Italia alle donne non è che so, è roba di cent'anni anni fa, è roba degli anni 60-70. insomma. Come diciamo. Sì, che infatti, scusa, allora apro la parentesi per dire che il discorso del fascismo no, è interessante perché il, il fascismo poi toglie il lavoro alle donne, no? dicendo che le donne dovevano stare a casa e le donne che erano entrate nella pubblica amministrazione non potevano più fare le impiegate della pubblica amministrazione, essere donne preside, eccetera. Quindi ritornate, ma poi ritornano dopo la prima guerra mondiale. Non posso appunto dilungarmi, ma la storia anche quella è interessante. Quando le donne occupano i posti maschili nella prima guerra mondiale, dimostrano di poter fare tutti, tutti, i lavori, diventano trambiere, lavorano nella produzione di esplosivi, di, di, eh, di bombe con anche degli effetti sulla salute non indifferenti, beh, appena finisce la guerra e ritornano dal fronte, le donne vengono buttate fuori. E, e questo movimento di donne riprenderà piano piano proprio su questa tematica, riportare al lavoro le donne che erano state, eh, che erano state rese disoccupate dopo il ritorno dei loro mariti dalla guerra. Quindi sono ondate, come diceva Angela Sole, sono proprio ondate rientra esci entra esci adesso con la crisi economica le donne sono di nuovo uscite dal mondo del lavoro sapete che lo, la disoccupazione femminile è molto più alta adesso in Italia per quanto riguarda le donne Facciamo come i gamberi noi, qualche passo indietro andiamo indietro parte. e avanti, indietro e avanti, sì, non consolidiamo la posizione. Sì. E questo è è proprio questo. A fronte però dell'apertura dell'educazione dell dell'università in cui adesso le donne eccellono, eh, però non c'è il corrispettivo sul piano del lavoro. Né economico non... né di carriera. Né economico né di carriera, che significa essere comunque meno avvantaggiate, avere meno tempo libero per, eh, via discorrendo, anche per fare sport, perché per questo lavoro sugli infortuni di tenere le gambe delle donne... Noi abbiamo visto i dati statistici italiani e dicono che le donne hanno meno tempo per fare attività sportiva e questo significa meno rinforzo degli arti inferiori, degli arti superiori e quindi più cadute... Meno massa muscolare. Quella. Meno massa muscolare, esatto. Quindi questa era la motivazione che ci avresti detto. Esatto. Okay. Infatti era questa la prossima domanda ero rimasta in sospeso perché mi son detta ma non è che questa cosa è stata vista anche ehm, delle cadute in diverse età o soprattutto nella fascia d'età magari della menopausa e quindi eh, per osteoporosi o altre cause che magari subentravano dopo allora esiste un fattore età sicuramente per cui mm. le cadute sono eh, più rovinate, non le cadute di per sé, purtroppo l'INAI non ci dà le cause dell'infortunio. Per okay. cui L'abbiamo tirato fuori indirettamente che sono le cadute, quindi in realtà non ti so rispondere perché dovrei avere eh, dei dati prospettici e vedere quante donne effettivamente cadono e mm -hmm. confrontarle con quante donne cadono e si fanno male, perché lì ci sono solo quelli che sono superiori ai tre giorni di prognosi. Mm. E magari le altre cadono, anche le giovani cadono, però con conseguenze eh, inferiori. Cioè. Eh, però il rischio esiste ugualmente, chiaramente. Okay. Anche nei giovani però la, la condizione generale di fisica naturalmente è migliore. Per cui c'è eh, questa differenza. Sicuramente l'invecchiamento è uno dei fattori di rischio. D'altro canto la donna ha una speranza di vita media senza disabilità Inferiore a quella degli uomini, proprio per il muscolo scheletrico. Se voi vedete una donna, vedete la mobilità inferiore delle donne. I maschi vanno tranquilli a parità di età. Le donne arrancano col bastone, non possono alzare la spalla, le ginocchia fanno male, camminano a piccoli eh passi, no. cadono. Eh, per la schiena invece, visto che avevi mostrato che venivano riconosciute... Mi... Anche per, non l'ho presentato, ma sempre a Bari, ho presentato anche i dati della colonna lombare, è la stessa eh, cosa. Mm, è uguale, anche, anche quello. Eh, sì. Perché Nino infatti di tantissimi di... hanno problemi alla schiena, veramente. Penso che è una delle cose che mi capita di più di sentire, ho dolore qua, ernie, insomma, di tutto. Ah, il tipo di calzatura secondo te ha influenza o no? Cioè il fatto che le donne usino più delle calzature che forse non sono ottimali dal punto di vista... Allora... Una... Cioè, no, mi chiedo se, se può avere una influenza questo sulla colonna, sulla... Sicuramente il tipo di calzatura è importantissimo. Eh, devi però considerare che per esempio in ambiente di lavoro le, i mezzi protettivi individuali eh, a parità di lavoro loro hanno delle scarpe idonee per fare alcuni mestieri no? che sono simili tra maschi e femmine quindi quell'aumento delle cadute e degli effetti delle cadute nel caso di, dei, di alcuni lavori non è sicuramente è dovuto, eh, certo, dovuto certo. alla calzatura certamente le donne dovrebbero cominciare a smettere soprattutto nell'aspetto ludico perché alcune professioni ti obbligano a portare i tacchi perché ci sono molte professioni che sono d'immagine, no? Le convegne, Quelle che vanno nei convegni, nei convegni nazionali, che sono nel front desk, sono tutte donne le, alle quali viene richiesto un look particolare quindi sono obbligate a portare quelle scarpe e, eh, e quindi di conseguenza però nel caso per esempio dei trasporti o nel caso del, del, degli ospedali ci sono delle, delle calzature idonee eh, certo, che sono certo. che è, è di obbligo no? quindi in quel caso io mi sento di dire che chiaramente non è la calzatura in quel caso in altri casi certamente può essere eh, in, eh, che la calzatura non sia eh, non sia idonea sicuramente il fattore calzature è un fattore maggiore di rischio per le donne, sicuramente, però non ho trovato lavori che abbiano mirato solamente a quell'elemento. È difficile da metterli in correlazione proprio per quello che hai detto, che bisognerebbe fare delle distinzioni in funzione della, del lavoro. Del, sì. E poi, guarda, io ho trovato addirittura, pensa in questa rivista, che la Luce valgo il valgismo delle donne era già stato analizzato nei primi del Novecento nella rivista il lavoro. Il rischio delle donne che avevano valgismo sulla postura, però adesso se tu vai a cercare nella letteratura il valgismo, non, non lo studia più nessuno, eppure le donne hanno deformità dei piedi importanti, che eh, alterano fortemente. Perché nessuno si occupa per questo noi ci siamo poi occupate delle distorsioni delle caviglie. Sono banali, cioè, tra virgolette, te la cavi con un mese. Quindi non sono cose in cui ci muori, però a lungo andare ti danno quelle cronicità che tu ti porti per tutta la vita e possono anche essere determinanti per altri aspetti, no? Cioè, Così, la luce valgo, per esempio, che è un, sembrerebbe una banalità, ma quanta disabilità poi porta? Eh già, c'è cioè Serena che dice forse le donne dopo il lavoro non riposano quanto gli uomini. Nel senso che tornano a casa e ricominciano con i lavori spesso pesanti, e quindi la schiena e tutto il resto ne risentono. Eh, guarda, è stimato che le donne lavorano due ore e mezza al giorno in più, quindi è chiaro che alleggeriamo il carico significa anche, anche alleggerire il carico del, del, del secondo lavoro, del doppio lavoro, che anche quello sta un po' a carissimo amico eh, in Italia quindi sicuramente le donne hanno anche quel problema infatti sarebbe interessante studiare anche il lavoro delle casalinghe insomma da, da, dal punto di vista delle cadute ma lo sappiamo comunque che succede in casa mi chiedevo perché le hostess debbono portare i tacchi sull'aereo che non sia una, insomma non è molto comodo immagino perché devono essere chiedato. piacevoli alla vista dei, degli ospiti maschili fondamentalmente quello è una cosa abbastanza squallida. Sì, è abbastanza squallida. Sì, sì, sì. Cioè mi chiedo perché non sia vietato, dato che su un mezzo come l'aereo possono succedere incidenti avere i tacchi penso sia più difficoltoso anche per scappare o non so. Certo, Può aiutare, dobbiamo. soccorrere qualcuno. Sì, sì, hai ragione, bisognerebbe nel luogo di lavoro eh, eliminare alcune ma un altro elemento tu parli adesso del del, del problema della, della calzatura ma esiste anche il problema della postura che le donne stanno più in piedi ah. le commesse per esempio non gli danno le sedie per sedersi È vero. hanno delle le donne questo lo dice una, uno studio internazionale europeo stanno più in piedi e comunque con più difficoltà possono cambiare posizione sul lavoro e, e quindi è almeno dinamismo fisico per cui anche questo ha, rappresenta un problema qui c'è una domanda che dice le distorsioni sono infortuni permanenti no le distorsioni della caviglia non sono io, sono io. Eh? Eh, Maria. Eh, allora no non necessariamente Alcune distorsioni possono dare delle, delle disabilità permanenti, ma in percentuali, se, se per esempio la distorsione è la banale slogatura, quindi se c'è la frattura è diverso, con la frattura sicuramente mh, sì, un minimo di invalidità percentualmente si ha, con la distorsione no, se non si hanno fratture o lesioni permanenti. Per cui rimane un infortunio che non dà necessariamente infortuni permanenti, però. Nella distorsione c'è una recidiva, più facilmente c'è una recidiva perché c'è una forzatura dell'articolazione che rischia poi di portare nel tempo a una cronicità della, delle distorsioni alla caviglia. Per cui anche, ripeto, una lesione così banale poi può esitare in disabilità e tra l'altro anche le disabilità sono meno attribuite alle donne. Abbiamo fatto anche lo studio sulla percentuale di disabilità. Quindi lì c'è un, la un lavoro da fare presso INAIL eh, per eh, diciamo, omogeneizzare i riconoscimenti degli esiti, degli infortuni nei, nelle ma nei maschi e nelle femmine. Probabilmente ancora si considera che vabbè, nel caso della donna, le donne si lamentano di più al no? pregiudizio. Che poi è esattamente l'opposto nella pratica. No? È sempre una valutazione inferiore, così come la paghi meno, la paghi meno anche se c'è un infortunio, lo valuti sì. meno e quindi la paghi e meno. E lo paghi anche di meno, esattamente. E poi la disabilità la, la riconosci di meno. Perché e a livello è... di malattie professionali, quali sono quelle più riconosciute? Sono quelle proprio muscoloscheletriche che vi ho fatto ah. vedere prima. Al primo posto c'è il tunnel carpale. E poi c'è la, la, la, la sindrome della cuffia dei rotatori, l'epicondiliti e anche le, eh, le ernie discali e la colonna lombare. Però ci sono tante anche altre malattie professionali. Eh, Videoterminalisti invece... Come Infatti, vengono stavo facendo io, stando tante ore davanti a un terminale, quali sono gli effetti che si produce sull'apparato scheletrico? Eh beh, lì se non fai le, le interruzioni, devi fare ogni ora: devi alzarti e fare un camminamento e, una, eh, e cambiare postura. Alcuni dicono anche eh, di fare stretching, no? Addirittura. Beh, intanto devi avere una postura, una postazione di lavoro ergonomica e questo col lavoro agile io stesso ho avuto problemi seri a casa perché se la, il, il lavoro questi due anni ci hanno portato veramente a un aumento da questo punto di vista perché siamo stati sedentari, postura fissa in una configurazione del posto di lavoro che non è idoneo a casa per cui una delle richieste è che nel lavoro agile ci sia comunque un investimento nella configurazione del posto di lavoro e, e poi ci sono dei eh, i problemi legati al muscolo scheletrico dalla postura fissa seduta che sono quelli di tutti i lavori specifici poi se pensi all'attenzione nel lavoro intellettuale c'è un rischio maggiore perché sei contratto oltre che eh, dal, da quello che stai seguendo dal punto di vista dell'attenzione per cui appunto non fai da pausa per esempio in Francia vi voglio dire questo gruppo la si... domanda era proprio questa non tanto i video che hanno un lavoro più rutinario ma è bell'attuale quindi dove ti serve concentrazione, quanto ti prende il lavoro non ti fermi un attimo esatto, vedi, esatto è, quando hai una scadenza io, io mi sono collegata ora perché stavo lavorando non mi sono proprio resa conto almeno che ore erano appunto quindi, quando, quando sei concentrato ti dimentichi di fare la pausa in più sei contratto perché stai seguendo le cose che devi seguire e lì la prevenzione è l'interruzione eh, del, del lavoro dopo un certo momento. Nelle riunioni in Francia, per esempio, quello è rigorosa la pausa. Non vanno mai avanti a oltranza. Dopo due ore c'è una pausa di dieci minuti. E invece da noi ormai si è ad oltranza, no? Non c'è nemmeno la pausa. E anche quello può essere motivo di discriminazione, no? Che tu magari eh, sei costretto a seguire delle riunioni che durano ore senza poterti alzare. Beh, ormai anche nei convegni o nelle riunioni, cioè la cosiddetta pausa caffè o altro, si inseriscono proprio per questo. Sì, esatto. Ha la possibilità di muoversi anche perché si abbassa la, il livello di attenzione e quindi è Infatti, importante. Sì. Eh, infatti la locandina di questo alleggeriamo il carico dice proprio di fare la pausa Una addirittura messaggio... la ora la stanno inserendo ormai da tempo anche sui webinar cioè quando durano più esatto. di un certo tempo c'è comunque il break esatto che è, non è banale perché con la pausa tu eh, rimetti in circolazione tutte le articolazioni riaffluisce il sangue e la contrattura diminuisce e quindi però ecco poi dopo a fine giornata un lavoro intellettuale devi fare lavoro fisico devi andarti a fare una camminata perché se no comunque paghi un prezzo ecco questo le, le donne un po per mancanza di tempo un po per indole non lo fanno. Esatto. Più per mancanza so. di tempo e indole, guarda. Eh. No, no, io, io parlo per me, la mia, pure indole, io sono piccola. Per tempo. <ride> molte donne sono più pigre. Chiedo sì. scusa, un argomento di cui non si è trattato, forse lo si è dato per scontato, è l'apparato genitale femminile, che ha notevoli conseguenze in tutti i lavori. Eh, sia per le sedentarie, sia per le commesse, sia per le casalinghe, l'apparato genitale femminile è completamente diverso dall'apparato genitale maschile e di conseguenza, sia per una questione di metodo, ma sia per una questione di età, ha delle evoluzioni e di conseguenza ha dei dolori, delle, eh, delle conseguenze non indifferenti, e di cui però non ho sentito parlare. E guarda... Su è la dottoressa. Eh? No, guarda, sull'apparato genitale femminile, siccome ripetevo che eh, eh, l'approccio è quello della natura, tra virgolette, no? In realtà sono i lavori che determinano i problemi, non è la natura femminile, no? Quindi in particolare, tra l'altro, se posso dire, non, non, e forse anche la, la collega mi conferma, da un punto di vista proprio... Mh, eh, le sensibilità dell'apparato genitale maschile e femminile sono molto simili alla fine, eh? perché eh, a parte che embriologicamente la differenziazione avviene tardivamente... E quindi poi ci sono gli organi che sono i corrispettivi perché noi studiamo. Poi abbiamo studiato il problema della menopausa nella donna, ma c'è anche quella dell'uomo che non è stata studiata, il problema dell'ingrossamento della prostata nel maschio. Quindi diciamo che non c'è enfasi su, questo, su questa diciamo, diversità proprio perché non si ritiene sia tipica femminile. Non so se, mentre la gravidanza chiaramente lo è, no? Il, il ciclo certo mestruale che allora, che lo è. È, è chiaro, è chiaro, dopo una gravidanza ci vuole un anno o due, prima di un rientrare nella normalità, ci si hanno sempre delle conseguenze, e così mh, durante il periodo mestruale voglio dire, ci possono essere. Non per questo mettendo in risalto questa differenza, voglio dire, naturale, eh, ci possono essere delle, cioè, delle conseguenze. Comunque, Però da bisogna del... tenerne sempre conto. Certo, assolutamente, ma soprattutto per quanto riguarda poi i problemi di fertilità, eh, il problema della salute riproduttiva, perché poi è quello che adesso per esempio eh, uno dei problemi delle donne eh, è che fanno i figli molto tardi, quindi sapete che c'è un problema di non fertilità. Perché fanno eh, i figli tardi? Eh, eh, ma, non riusciamo eh, Angela Sole può confermare che non hai vento anni eh. Eh, appunto prima che trovi un lavoro hai una sicurezza eccetera quindi adesso le donne fanno i figli più tardi facendoli più tardi va benissimo però c'è un maggiore rischio di non fertilità perché eh, e quindi tu, la nostra natalità ovviamente, la natalità diminuisce anche per questo e, e quindi il problema anche della diversità e dell'infertilità diciamo femminile nasce anche da un effetto indiretto che non è diretto dal lavoro di per sé ma proprio dal fatto di non trovare il lavoro in tempo utile per poter poi mettere su una famiglia e sì, il infatti, problema... prego è perché i problemi genitali ora non so se mi sbaglio comunque... Mh subentrano in una fase anche magari lavorativa ormai abbastanza avanzata maggiormente rispetto alle donne giovani. Diciamo cioè, che loro, cioè, spesso e volentieri la menopausa, l'andropausa si manifestano fuori dalla, dal periodo lavorativo e... in alcuni casi. Diciamo che alcune patologie emergenti eh, per esempio la postura e il prolasso della vescica, ne so, butto, butto via questo tema perché una, una cara amica ha avuto un problema di questo tipo, no? che sembra essere un problema tipico femminile durante l'invecchiamento. Ora quanto è il ruolo della posizione in piedi sul prolasso oltre che le gravidanze naturalmente? Non lo sa nessuno perché le ricerche su questo non vengono mai fatte. Quindi alcune domande aspettano risposte, siccome sono molto poche le ricercatrici eh, che affrontano queste problematiche e, e quindi è chiaro che ci sono um, diverse domande che non hanno attualmente una risposta. Però il problema esiste, no? Quindi, Però non si sa attribuire se è dovuto al lavoro o meno. O no. Noi possiamo ipotizzare che nella postura ci sia il problema delle vene varicose che è stato anche questo studiato all'inizio del Novecento. Eh, ma adesso le vene varicose, noi abbiamo trovato degli studi degli anni, degli anni 60, hai capito? Nessuno studia il problema dell'insufficienza dell venosa degli arti inferiori delle donne, eppure è un problema enorme. In parte è congenito anche. In parte è congenito e allora una persona che ha questa familiarità dovrebbe stare più attento a non eh, avere una posizione in piedi prolungata. e eh, Allora devi chiedere le calze. Eh, quindi ma lo fai da giovane, questo è il problema, no? però da giovane, come tu dicevi, si ha paura perché non si vogliono fare delle richieste. Vorrei una sedia perché quando avrò 50 anni mi vengono delle varie cose. Cioè, no. Non lo sanno neanche. <ride> Però l'invecchiamento si gestisce da giovani, non da vecchi. Eh? La prevenzione è da giovani, non da vecchi. E invece per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale, mh, avete mai studiato il perché spesso vengono tolti dagli operai? Cioè sono essi stessi a non indossarli, magari per scomodità oppure per uh, uh, pesantezza? Allora, il problema dei dispositivi di protezione eh, intanto per le donne spesso non ci sono quelli per le donne per cui non sono pensati per le taglie femminili, i guanti non sono a dimensione di donna, eh, mm. le scarpe possono avere una conformazione che non appunto tutela deformazioni dei piedi e via discorrendo eh, su questo alcune colleghe hanno fatto degli studi sui dispositivi di protezione, la, le cinture di sicurezza, per esempio in alcuni lavori non erano idonee per via del seno, appunto il solito seno che ritorna e, e sicuramente questo è un aspetto. L'altro aspetto è che tu non puoi lavorare tutto il giorno con i mezzi protettivi se non fai anche delle pause perché sono molto costrittivi i mezzi protettivi. Quindi lavorare tutto il giorno con i guanti o lavorare tutto il giorno con le scarpe antinfortunistiche e determinano delle patologie di per sé i dispositivi protettivi, per cui anche se sono pensati in maniera ergonomica eh, necessitano anche lì di uno, di uno studio di esposizione a proposito di questo approfitto per dire che adesso siccome ci sono dei lavori monotoni e ripetitivi che eh, danno dei carichi alla spalla abbiamo visto la colonna lombare adesso nelle catene di montaggio vanno di moda si sta cercando di affermare gli esoscheletri ah che sono dei, dei, dei presidi che dovrebbero aiutare, però in realtà sono assolutamente costrittivi, per cui c'è giustamente, secondo me, una resistenza fortissima, perché a quel punto, sì, tu aiuti la persona nel diminuire il carico sui singoli apparati, proprio perché ci sono le malattie professionali, però poi... È più scomodo. È più scomodo. Mm -hmm. Quindi, insomma, è un giro un po' complicato. Comunque è vero quella cosa che diceva sui guanti che sono solo di taglia L, perché anche in ospedale a noi ci davano guanti di taglia L, io ho una mano così, cioè mi servirebbero quelli S, quindi proprio... Eh, eh, se uno deve operare eh. con quei guanti è chiaro che c'è un maggiore rischio di infortuni, no? Per esempio se devi lavare i piatti e i guanti sono troppo grandi... Mi ricordo i, per fare l'emogas, l'emogas con i guanti taglia L, cioè praticamente eh, non la sì, sentivi mai eh. l'arteria. Eh, <ride> eh. eh sì, appunto. Vabbè. Comunque io ho visto che poi Serena Guida nella chat aveva scritto a noi veramente dai corsi sulla sicurezza è stato detto di alzarsi ogni ora ma poi lo fa solo chi fuma e Anna Maria dice infatti è la ragione per la quale io non smesso di fumare ma soprattutto quando sono al lavoro. Quindi il fumo come scamotage per fare la pausa? Succede, succede nel, nel, tra gli infermieri, infatti noi l'abbiamo denunciato questo fatto. Cioè la pausa deve essere garantita a tutti perché tu, tra l'altro il fumo di sigaretta è eh, nemico della salute fortemente, per cui legare la pausa al fumo di sigaretta è veramente... È a favore delle multinazionali del tabacco tra l'altro proprio oggi c'era la giornata contro il fumo organizzato ecco questa è un'iniziativa un che si dovrebbe prendere le pause le devono fare tutti non si può legare invece anche in ospedale la pausa sigaretta dell'infermiere è tollerata se va e io adesso vado a fumarmi la sigaretta vabbè è un po' no vabbè però è una cosa che ti ti porta eh io fumatrice anna maria non ti sentiamo c'è poca connessione non si sa non fumo tantissimo però anche quelle 3 4 sigarette me le sono tenute perché altrimenti quando se ho la pausa che mi voglio fumare una sigaretta fermo. mi sentite eh, poco mi senti più forte a la pausa, ho capito. Niente, vabbè. Sì, <ride> Sì, sì, vabbè, finché rimani a 4-5 va bene, eh. non, è, non, è, non sono le 4-5 sigarette, se ti ah, garantisco comunque... la pausa, però, però, insomma, di più no. Di più no. Oh, no. Mi sentite? Sì, Serena. Eh, no, io diciamo non intendevo, diciamo, era una battuta, nel senso che ovviamente... La pausa la dovremmo fare tutti, poi la fa effettivamente solo chi fuma perché chi fuma si alza appunto per andare a fumare, non è che è consentita solo a chi fuma, no, sarebbe certo. consentita a tutti e che poi appunto uno lavorando, diciamo anche quando durante il corso della sicurezza ci dicevano che ogni ora ti devi alzare e fare la passeggiata di cinque minuti, insomma era poco praticabile poi alla fine, effettivamente non lo fa nessuno. Eh, però chi fuma è invece è più puntuale per altri motivi che non sono ovviamente nobili motivi, eh, intendiamoci, ma è solamente una, come dire, una constatazione de del fatto, niente di, eh, non c'è non nessuno che ci dice ah, se vai a fumare allora ok vai, se invece no eh, ti fermano, no, sono in una struttura della pubblica amministrazione, dunque sarebbe un, veramente grave, insomma. Ecco. Eh, comunque proprio in questo senso dobbiamo partire da noi stesse, avere maggiore attenzione. Alleggeriamo il carico, non è solo quello che gli altri ci devono togliere, ma anche noi stesse. Dobbiamo cercare di, in ogni modo, di tutelarci, perché purtroppo alcune conseguenze arrivano tardi e uno non se ne accorge inizialmente, no? Sì, sì, certo, diciamo, ma questo sulla postura, sul, ma anche. E su tutto, insomma su, su quanto uno eh, per dire io per esempio per andare e tornare dal lavoro per cercare di ottimizzare i tempi e quindi di eh, fare movimento sempre per tutti i problemi collegati al non movimento però mi carico in spalla uno, un pc e, e tutti gli annessi e connessi insomma, di svariati chili quindi poi alla fine la schiena non so quanto bene gli faccia. Dovremmo stare, diciamo, questo rientra in un discorso più generale di attenzione al sé e al alla propria salute, che purtroppo non sempre è così facile da mettere in pratica. Diciamo. Sì, sì, certo, certo. Qualcun altro vuole intervenire? Lorena? Vi ho ascoltato con molto interesse e credo di aver puntualizzato proprio per quello che mi riguarda dei, dei momenti che vanno assolutamente recuperati. E quindi le, le, Spesso io metto al computer, e ci sto giornate intere, non va bene. La passeggiata serale va recuperata. E gli intervalli vanno recuperati. Avere cura di sé. Ecco, sì, Facciamoci la promessa. Da stasera in poi noi, grazie alla dottoressa Salerno eh, che ci ha invogliato a riprendere un po' il contatto con noi stessi, avremo senz'altro maggior cura di noi. Grazie. Sì. Grazie a te. qualcun altro vuole intervenire? Io volevo solo dire una cosa che l'importanza di conoscere la storia, l'importanza di conoscere da dove arrivano e che percorsi hanno fatto le, diciamo, eh, le, le persone che ci hanno preceduto e perché eh, si è determinato, perché a me all'inizio mi ha molto colpito questo fatto del di Darwin e, e degli altri che erano convinti, perché io credo che Darwin fosse convinto in buona fede, che eh, le donne eh, sono esseri inferiori e che sono una via di mezzo tra un bambino e, o, e un uomo. Ecco, queste cose qui ci, ci fanno anche capire il perché di... Tante cose che eh, ci sembrano ingiuste, ma che hanno una motivazione storica eh, di quando non si sapeva, come prima non si sapeva che l'esistenza dei microorganismi, eccetera, solo che su un microorganismo <ride> le, le diciamo le conseguenze sono state positive per noi, su noi donne invece eh, sono state negative che ci siamo persi eh? ci siamo persi Silvana. Sì, ho visto... Sarà accaduta la verità. Volevo dire solo questo perché mi aveva colpito particolarmente. Dico è, quanto è importante conoscere come sono andati i fatti e perché siamo arrivati dove siamo. Sì, la storia è importante sempre. Ma no, no, mi sa che Silvana voleva togliere la condivisione per errore uscita. no la condivisione da mo l'ha tolta. E allora non so perché, forse è caduta per caduta la voglia, linea. Vole è caduta la linea. Magari Vabbè, si per... un attimo sì. che la riprende. Siamo un attimo che magari vuole salutare. Sì, sì, no, noi l'aspettiamo. Ciao Lucia. dappertutto Ciao a tutti, arrivederci. Ciao Lucia. Ah, ciao, ciao Lucia. Grazie, ciao. ciao Lucia. grazie tante. Carino, grazie. Ciao Bettina, grazie. Ciao. Ciao, ciao, ciao, io pure il saluto, ciao, ciao, Maria. Grazie. ciao. ciao. Grazie a tutte brave. <ride> eh, posso dire? Grazie, un po di... Antonio. Sì, Vai. Vai. sì. Eh, dunque, io ho ascoltato tutto molto, è stato tutto molto interessante, sicuramente. Quindi, grazie a. Alla dottoressa salerno la riflessione che mi viene proprio spontanea è che noi donne forse dovremmo avere più consapevolezza di noi stesse eh, in che senso eh, e, e, e abituarci proprio proprio far sì che ci sia una formazione per conoscere determinate cose che poi si verificano ma che, come diceva la dottoressa, la vecchiaia inizia dalla, dalla giovinezza, cioè è lì che inizia la cura, no? Allora io porto una, una testimonianza del mio podo, podologo, dal quale eh, sono in cura, insomma, per, per una malformazione, per, per l'alluce la valgo. E lui mi diceva che il, il, anni fa le persone che avevano dolori ai piedi, malformazioni, eh, sono, erano molte meno. Sono aumentate le malattie e, e le malformazioni dei piedi proprio grazie al fatto dei tacchi alti. E, e questo è importante saperlo perché magari uno se ne accorge quando non può più camminare o cammina male ma un, una giovane che magari, eh, non parlo insomma, delle professioni eh, e forse parlo anche di quelle, eh, portare questi tacchi alti che vanno tanto di moda e, e seguire le mode, insomma, dov, dov, si dovrebbe conoscere, si dovrebbe sapere, si dovrebbero sapere i risultati che poi eh, avvengono, insomma quali saranno i potrebbero essere i risultati. Un'altra cosa che riguarda, mi colpiva il fatto di non sapere bene se eh, donne che lavorano stando molto tempo in piedi, ehm, questa posizione poi influisce eh, sulla postura, eh, sullo stesso pavimento pelvico, perché di pavimento pelvico non si parla mai, ed è quel, <ride> quell'apparato che supporta tutta la, tutto il nostro corpo. Eh, tutta la nostra struttura ossea e muscolare eccetera eccetera ecco quindi consapevolezza di questo cioè sapere in gioventù <ride> che cosa succede no fare una sorta di prevenzione ecco questo volevo volevo, volevo dire questo mi sembra molto importante quindi mh, è stato un bene insomma questa cosa e si dovrebbe ehm, estendere. Mettere, estendere sì. No, mm. si, dovrebbero, si dovrebbero dire addirittura alle bambine eh, già al liceo no. che i tacchi vanno bene per andare a una festa ma non vanno bene per stare tutti i giorni quindi comode a scuola anche con un tacco più basso mh, con scarpe più comode per non eh, la festa poi si può mettere anche il tacco alto chiaramente certo. no? ecco eh, Silva, la silvana si stava rimontando, ah, <ride> era successo eh, ecco. è, caduta la, ah, è caduta la rete lei infatti aveva un po' di paura eccoci allora silvana intanto noi ti salutiamo e ti, ti ringraziamo tutti. per Grazie. questo bellissimo webinar che ci hai regalato e poi insomma chissà in futuro potremmo fare pure qualche progetto con la fidapa con te con per le donne eh sì sì Bene. Grazie veramente grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. grazie, Molto interessante veramente. Buona grazie, serata a tutti Arrivederci, Grazie. grazie. Arrivederci. grazie. grazie a, ciao, a tutte. Ciao, allora, ciao. Buona festa grazie. a tutte. Grazie, ciao, un bacio. Grazie. Ciao, a, ciao. A, a tutti. Ciao. Ciao. ciao. ciao.